Grazie, grazie Presidente. Come ha correttamente detto l'Assessore nel, nel suo intervento, questo documento è stato anche oggetto della Commissione che presiedo per l'espressione di parere che è stato eh, espresso dai consiglieri di maggioranza, ovviamente con parere, con parere favorevole. Questo documento è un atto che è previsto dalla, dai regolamenti, dalla legge e dallo Statuto e eh, mette il punto a metà dell'esercizio 2017 su quelle che è praticamente l'andamento rispetto alle indicazioni che sono state date in termini di attuazione del programma da parte, da parte degli uffici, è vero, è un documento corposo è un documento corposo perché l'amministrazione la, di Roma Capitale è un'amministrazione estremamente articolata, complessa, ricordiamo i numerosi dipartimenti, ricordiamo poi. Eh, il fatto che i 15 municipi rappresentano delle eh, amministrazioni che in base al decentramento agiscono per eh, alcuni aspetti regime di eh, autonomia e responsabilità su determinati eh, aspetti che ovviamente non sto qui a ricordare perché è noto a tutti i consiglieri. Che cosa c'è scritto in, in, in questo documento? Eh, ci sono scritte delle, eh, degli aspetti eh, ovviamente che possono andare sia dal punto di vista tecnico alla rappresentazione di quelli che sono stati gli interventi in questo periodo per migliorare il funzionamento della macchina amministrativa ricordiamo e eh, questo citerei eh, prima di tutti la, il lavoro che sta facendo l'assessora Marzano sulla riorganizzazione dei, eh, dei procedimenti eh, amministrativi relativamente anche al supporto eh, informatico e quindi anche all'introduzione degli, degli strumenti. È chiaro che su determinate cose serve, serve del tempo perché al contrario di come avveniva in passato ed è scritto in questo documento, il, uno degli indirizzi fondamentali di questa amministrazione è stato quello di ritornare al rispetto della. Eh, dei regolamenti e ciò che è previsto dal, ehm, dal codice degli appalti per ciò che riguarda la realizzazione di eh, bandi e gare eh, di, eh, caratter di carattere europeo soprattutto per le grandi, eh, per le grandi infrastrutture e per, eh, per i grandi progetti. Quelli che ovviamente per esempio il Dipartimento Lavori Pubblici ha eh, attuato con una gara europea di 12 lotti per la manutenzione delle strade, se non, se non ricordo male, per una serie di interventi eh, relativi alla manutenzione del, eh, delle infrastrutture urbane. E sono tanti gli interventi che si possono, che si possono eh, citare e vorrei dire che eh, una ricognizione sul lavoro dei dipartimenti è stata fatta già più volte da questa, da questa amministrazione, sia in fase di previsione, quando eh, novembre dello scorso anno con i dipartimenti nella commissione bilancio sono state diciamo, innanzitutto eh, verificate lo stato del, delle necessità rispetto a quelle che era il funzionamento del dipartimento rispetto alle competenze che gli vengono assegnate ovviamente dalla eh, gestione amministrativa nonché, e questo ovviamente è un passo successivo a questo documento che è aggiornato al 30 giugno, tutto il lavoro che è stato fatto in fase di assestamento di bilancio quando eh, proprio relativamente all'andamento delle attività dei, dei dipartimenti e dei municipi sarà svolta un'attività di ricognizione dalla eh, Commissione e dall'assessorato in eh, funzione di quelle che sono le eh, attività e la, e la capacità di impegno del, de, mh, delle varie strutture amministrative, dipartimenti e municipi compresi. Questo è un parametro assai fondamentale perché il, eh, il buon funzionamento per centrare degli obiettivi eh, l'amministrazione stanzia dei fondi che debbono essere spesi per fare delle cose utilizzo un linguaggio semplice che cosa succede? se l'amministrazione è capace di impegnare quei fondi e fare quelle cose ha centrato già una buona parte degli obiettivi perché è chiaro che eh, quella, eh, quel, quelle indicazioni trovano realizzazione poi nei progetti che vengono a loro volta nel tempo realizzati sul, eh, su questo eh, specifico aspetto riscontrammo che a parte qualche eh, rara eccezione su cui già in fase di assestamento poi sono stati posti dei correttivi per la prosecuzione nell'ambito della gestione nel secondo semestre, eh, al contrario di come avveniva in precedenza e anche eh, per rispetto di quello che poi la nuova contabilità armonizzata prevede, cioè il, il fatto di dover spendere i fondi entro l'anno eh, eh, di gestione soprattutto anche nel rispetto di quelli che sono gli spazi di finanza eh, è stato riscontrato un notevole miglioramento nel, nell'allineamento in termini di capacità di spesa dei dipartimenti e dei municipi rispetto ai fondi stanziati sui, sui vari capitoli di spesa questo è, stato, eh, è un indicatore eh, molto importante perché eh, ci fa capire che siamo sulla buona strada è chiaro che c'è molto ancora da fare eh, soprattutto perché eh, le procedure e il miglioramento dei determinati processi amministrativi che sono iniziati in questo, in questo periodo devono trovare ulteriore realizzazione eh, sia nell'ambito del funzionamento interno sia nel rapporto con, eh, con i cittadini. Il fatto che sia in fase di rilascio, sia stato già eh, diciamo, prodotto nella sua versione beta, un nuovo sito dell'amministrazione per permettere ai cittadini una consultazione più rapida, più efficiente, diciamo, più vicina a quelle che sono le necessità per appunto, eh, usufruire dei servizi che Roma Capitale mette a disposizione della cittadinanza, è un altro aspetto eh, molto, molto importante che troverà poi piano piano realizzazione nei, nei prossimi mesi. Questo metodo, questo metodo di, eh, e questa modalità di essere vicino agli uffici, sia in termini di apprezzamento del lavoro che fanno, sia in termini di correttivi, nel momento in cui si ritiene che determinate procedure debbano essere eh, al contrario eh, migliorate e rese più efficienti, credo che sarà la caratteristica che porteremo avanti anche nel periodo eh, che, ci, che ci attende. Sia sì adesso in una fase di revisione, diciamo eh, prima di novembre, di quelle che sono le necessità eh, dei vari, eh, delle varie strutture eh, dell'amministrazione di Roma Capitale, proprio per far fronte al, al fatto che il, la struttura è una struttura dinamica in termini di necessità, proprio perché nel tempo le cose possono, possono cambiare e possono venire fuori diciamo, nuove, nuove esigenze, sia in fase eh, di previsione, per cui per ciò che riguarda il, poi il bilancio di previsione duemiladiciotto eh, eh, duemilaventi faremo nella parte finale, finale dell'anno, questo sarà un metodo che proprio recependo anche da quello che viene indicato in questo documento i punti che dobbiamo, che dobbiamo migliorare eh, sarà eh, un, un ulteriore punto di partenza e di ulteriore rilancio di quella che sarà la gestione amministrativa per il triennio a venire. Grazie.